Ok, allora la registrazione è partita. Buongiorno a tutti. Siamo, se non ho sbagliato a contare, perché in questi periodi è sempre complicato tenere traccia delle settimane, dovremmo essere al sesto appuntamento, quindi alla sesta settimana del corso. Siamo quasi al giro di boa eh, delle 13 settimane su cui si articolerà questo semestre. E, mh, abbiamo, diciamo così, siamo entrati nel vivo nell'argomento della ricorsione che ci terrà ancora compagnia ancora per il prossimo laboratorio in modo da cercare di riuscire a approfondirlo un pochino meglio e poi inizieremo eh, quindi avremo ancora una settimana in cui diciamo così continuiamo a lavorare sulla ricorsione in laboratorio nelle associazioni e eh, diciamo così nelle lezioni più teoriche ci infilo due argomenti che sono un pochino più collaterali eh, quindi nulla di, di praticamente difficile ma di essenzialmente accesso alle, alle basi di dati la gestione, e la gestione delle date e degli orari in java che sono due argomenti eh, diciamo così un pochino minori eh, per permetterci diciamo così, di esercitarci meglio sulla parte di ricorsione quindi dedicare ancora l'attenzione in questa settimana alla ricorsione poi della settimana successiva eh, inizieremo eh, poi eh, eh, l'argomento nuovo che è quello dei grafi no? quindi due, gli ultimi due macro argomenti dopo la ricorsione saranno quello dei grafi e quello delle simulazioni dopodiché siamo a ridosso dell'esame eh, ho citato una parola Pericolosa, esame. <ride> eh, io mh, al momento non vi, do, non vi so dare molta informazione ancora sull'esame, eh, nel senso che in questa settimana stiamo studiando un pochino quali potrebbero essere le modalità di esecuzione, eh, avendo capito che ormai è totalmente escluso la possibilità di fare l'esame al Politecnico in laboratorio, quindi ci stiamo studiando eh, qualche modalità, anche osservando quello che stanno facendo i colleghi che sono stati così sfortunati ad avere ancora degli esami dell'appello di febbraio da recuperare, lo stanno recuperando in queste settimane. Quindi stiamo un pochino tutti cercando di capire quali sono gli strumenti eh, che ci permetteranno di, di, di svolgere l'esame, eh, cercando di non snaturare troppo l'approccio del corso, che è quello proprio di mettervi in grado di programmare in condizioni realistiche. Quindi non, non, Sicuramente non farò un esame a quiz. Ecco. Eh, però anche la, il problema di sviluppare dei, dei, dei progetti da parte vostra eh, si, diciamo così, cozza contro il problema della sorveglianza, no? della possibilità di, di, di, di poter verificare che ciò che fate sia il vostro, essenzialmente farina nel vostro sacco. Su questo cerco di tenervi aggiornato man mano che riusciamo a, a, a pensare delle, delle ipotesi e eh, so che voi eh, in realtà state anche sperimentando dall'altro lato, voi e i vostri compagni il problema degli esami in altri corsi, per cui se per caso avete delle idee oppure delle esperienze positive che sono verificate in altri contesti, se me le fate sapere, così magari riusciamo a a costruire qualche cosa eh, che, sia, che sia adatto. Quindi, al momento in fase di studio, eh, l'unica cosa che mi sento di, di, di promettere è che l'esame sarà un esame di programmazione, non un esame di teoria, no? altrimenti ci staremo preparando in un modo completamente eh, diverso rispetto a quello che, a quello che diciamo così, sarà il punto d'arrivo. Eh, sui dettagli mi dispiace, non posso ancora darveli, perché non, non li ho ancora elaborati bene. L'altra domanda che a volte salta fuori è quella sulle date, le date non, non le sappiamo neanche noi minimamente, eh, ciò che sappiamo è che la sessione di esami sarà confermata, quindi inizierà e finirà nelle stesse date che sono pubblicate eh, sulla, sul portale della didattica, eh, ma eh, le date specifiche dei singoli appelli al momento non sono ancora del tutto definite, definite. quindi questo siamo ancora un pochino in attesa, eh, nel senso che ci sono delle previsioni, ma non, non ancora affidabili. Eh, ah, bah, al netto di questo direi, vabbè, è passata la settimana delle vacanze, quindi non ci siamo visti per una settimana, ma eh, a, a, a valle di ciò, eh, come sempre, come tutte le settimane in cui ci incontriamo, io sono disponibile qua per, per le vostre domande, per ogni dubbio, sia così, sulla parte di ricorsione, che sulla parte di database, che anche sulla parte organizzativa del corso, eh, se avete domande, se avete osservazioni, se avete suggerimenti. Eh, ah no, l'altra cosa, eh, ve l'ho scritta su, sul gruppo Telegram, eh, abbiamo, eh, siamo riusciti a, diciamo così, a definire le modalità di partecipazione dello studente coadiutore che è stato assegnato al laboratorio. Certo, Philip Bick, eh, che non, eh, non potendo ovviamente fare assistenza i laboratori, ha accettato di creare delle soluzioni per, eh, per i laboratori. Quindi avrete già visto che, eh, ho visto che diverse persone l'hanno già visualizzata, ed è comparsa una soluzione proposta dal borsista commentata soprattutto da bossista eh, del, del laboratorio numero 5, e con l'intenzione a completare questa cosa eh, su tutti i laboratori, quindi via via la settimana prossima comparirà quella sul 6 e poi gradualmente andremo a recuperare quelli dall'1 al 4, che insomma erano già facili, ma almeno per avere il pacchetto completo. Quindi quest'anno avremo il pacchetto completo non solamente di soluzioni, di laboratori, ma anche di, di video, diciamo così, commentati, che cercano di aiutarvi non tanto a capire il codice della soluzione, ma a capire il ragionamento con cui sono stati impostati. Spero che gradiate questa, questo nuovo servizio che siamo riusciti a offrirvi, grazie così, al, al borsista che si è dichiarato anche entusiasta di farlo. Se avete anche lì dei commenti sulla modalità, sui contenuti, sulla chiarezza, eccetera, fateci sapere tranquillamente e cerchiamo di aggiustare il tiro, anche perché qui stiamo, in questo semestre stiamo andando tutti eh, molto in modo eh, empirico. Ok, non vi rubo altro tempo e quindi sono aperto per eh, le domande che mi vogliate fare. Vi devo stimolare io. Eh, quanto l'avete digerito questo argomento della ricorsione? Avete provato a fare degli esercizi? Avete provato a, ad applicarlo a qualche problema? È ancora buio? oppure Allora, vediamo una, una prima domanda che compare in chat. Allora, facciamo così: permettetemi di condividere lo schermo. Così è più facile rispondere, come sempre. Prendiamo un blocco note, eccoci qua, eh, vado a recuperare quella maledetta finestra di chat, che tutte le volte che passo lo schermo intero va a finire chissà dove, allora, partecipanti la metto di qua, chat la metto di qua. Ok, allora. Questa è la domanda che ci fa Matteo, che chiede, in eh, merito all'esercizio del quadrato magico, se si può essere sensato ridurre il numero di casi generati dalla ricorsione inserendo un controllo dopo solo n-1 o n-2 in, numeri inseriti nella riga. Eh, sì, certo, si può fare. Eh, quindi l'idea eh, di Matteo è, è quella di dire, guarda, io eh, ho un quadrato di lato 3x3 i primi due numeri sono 1 eh, e 2, e quindi nel terzo elemento della prima riga non sappiamo ancora qual è, nel senso che la ricorsione non ci è arrivata ancora. Però io so che i numeri che potrò mettere qua sono i numeri tra l'1 e il 9, eh, quindi 1 più 2 fa 3, 3 più 9 fa al massimo 12, eh, e quindi di sicuro questa riga non arriverà mai eh, a 15, che è il valore che, che, ci, aspettere che ci aspetteremmo. Uh, quindi assolutamente sì, no? ha senso perché ci permetterebbe in questo caso, in questo punto interrogativo, di non considerare, cioè, normalmente l'algoritmo considera 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e in questo caso li butta via tutti, nel senso che nessuno di questi, potenzialmente sommato a 1 più 2, eh, può portare a una soluzione pari a 15. Fine. Mm. Uh, in altri casi in cui magari avessimo come primo elemento non so 6. 6, eh, eh, eh, so, e basta, pensiamo solo a un elemento solo. Quindi per arrivare a 15 mi servono 6, eh, 9, mi mancano ancora 9 elementi, il valore 9 e, e quindi. Eh, dunque l'1 e il 2 probabilmente non mi serviranno Beh, no, non, è vero. Non, riesco no, non riesco a escludere per il momento ancora nulla Però ad esempio se avessi già 6 e 3 e 9 eh, allora vuol dire che quello successivo eh, è per deve essere per forza no, maggiore o minore di un certo valore cioè in pratica cercando di generalizzare io posso dire che la somma eh, degli elementi di una riga parziale più il valore eh, massimo degli elementi ancora da sistemare deve essere maggiore del numero magico e così come la somma degli elementi di una riga eh, più il minimo deve essere minore o minore uguale del numero magico. No? Queste sono condizioni che devono essere vere in qualunque momento. Cioè Se io so quali elementi ho già messo, quali devo ancora mettere, eh, la somma dovrà ovviamente arrivare al numero magico. Allora per potermi permettere di arrivare al numero magico dovrò eh, essere sicuro che gli elementi che ho ancora a sistemare mi permettono di raggiungerlo, quindi se per caso prendessi il numero massimo, eh, ovviamente... Eh, tenendo conto di quanti me ne mancano quindi se ne mancano due, motivo per due, questo massimo e così via, deve superare il numero magico in modo che io poi possa scegliere anche dei valori più piccoli ma almeno so di poterci arrivare ecco, questi sono due test che sono ragionalmente semplici da fare e, e possono eh, fermarmi alla ricorsione eh, ai, ai livelli precedenti. Questo lo posso fare in qualunque momento, cioè ogni volta, a ogni livello di ricorsione, posso ragionare su questa riga e magari anche sulla colonna eh, che, conti, che, che contiene questo numero. Eh, mi, mi, mi può tagliare dei casi. Ehm, Ecco, l'unica cosa, diciamo, l'unico principio di quanto possa eh, migliorare le prestazioni, non lo so. Secondo me sì, eh, ma non, non saprei quantificarlo, nel senso che poi bisognerebbe provare a implementarlo. L'unica cosa eh, che, che vi chiederei di pensare è che quando fate questi, questi, queste potature no, di questo genere, quindi fer mi fermo prima perché sono sicuro che se non è verificata una certa condizione non riuscirò a trovare la soluzione. Ecco, questa condizione non... Non, è troppo, non deve essere troppo intelligente. Eh, per dire, se io ho 6 e 3, un numero eh, 6 più 3 fa 9 è dispari, per arrivare al risultato che è 15, che deve essere dispari, quindi il numero da mettere qua dovrebbe essere sicuramente un numero pari. Ho detto una cosa semplice, allora potrebbe essere un altro ragionamento in più, allora io considero solamente i numeri la cui somma è pari eccetera eccetera, allora se andiamo a complicare troppo le condizioni rischiamo di sostituirci noi con nostro tentativo di ragionamento euristico, cioè a buon senso a quel lavoro che invece la ricorsione fa, fa tranquillamente, quindi dobbiamo andare a identificare soluzioni che siano, delle condizioni che siano veloci da calcolare perché noi stiamo facendo moltissime chiamate ricorsive, ovviamente se risparmiamo bene, però se dobbiamo già vagliare diverse alternative prima di decidere se fare la ricorsione, in realtà stiamo facendo il concetto di vagliare diverse alternative, è già ciò che la ricorsione sta facendo. Quindi c'è sempre un trade-off tra dei test semplici che ci servono per Potale, che sono sempre benvenuti, e invece sostituirsi proprio con, diciamo così, approcci algoritmici diversi. Eh, comunque questo test qua sicuramente può aver senso, così come può aver senso ragionare sulle colonne, così come può aver senso ehm, ad esempio eh, riempire il quadrato in un modo diverso, cioè, ad esempio io potrei riempire, pensiamo sempre al 3x3, no? quindi può essere fatto così e poi così, no? Eh, io potrei ovviamente pensare di riempire come primo elemento questo, la prima riga come abbiamo fatto, eh, poi potrebbe essere utile fare la prima colonna magari. Perché potrebbe essere utile fare la prima colonna? Perché con due elementi aggiuntivi, chiamo questi due y, io riesco a fare il controllo sulla colonna, mentre invece per fare il controllo sulla seconda riga avrei bisogno di tre elementi aggiuntivi. E quindi riesco ad anticipare di un livello un secondo controllo aggiuntivo che, eh, che invece potrebbe essere utile. E, e a questo punto ci metto questo ele elemento di mezzo. E così con un livello di ricorsione aggiuntiva riesco a fare la diagonale inversa e quindi fare un altro livello di potatura. È chiaro che così complica, eh, perché era tanto facile riempire dall'inizio. Però se io riesco a riempire il quadrato in un ordine diverso, riesco a... A, a permettere di fare dei controlli in più a certi livelli di ricorsione, chiaro che generalizzare questo poi una dimensione n qualsiasi no, non è facilissimo, no? però ci sono tanti aspetti su cui si può giocare, bisogna no? poi capire essenzialmente dove, fin dove vale la pena e che tipo di guadagno mi possono dare, ehm... allora. Poi c'è l'altra domanda che mi arriva da. da... da Marco che, che parla delle date sull'esercizio. 6 eh, le date nel database sono indicate come eh, date per restare nel database in java possiamo conoscere la gestione delle date o possiamo farlo con le conoscenze che abbiamo allora ehm, al momento allora la prossima lezione che faremo sarà proprio quella sulle date quindi eh, giovedì o venerdì eh, ci sarà il video su questo ma per il per l'esigenza no, dell'esercizio ehm, è, è più semplice perché a noi eh, diciamo così, è sufficiente poter estrarre eh, il, singolo, il singolo giorno eh, in cui si è verificato l'evento. Quindi quello che potremmo fare è direttamente estrarre, ehm, estrarre il, il, il, il giorno che ci serve. Ehm, prendiamo il testo così lo, lo capiamo meglio. ad esempio programmazione materiale laboratorio 6 6 ok qui c'è questa data ma cosa deve fare il mio esercizio? deve prendere i primi 15 giorni del mese e quindi deve essenzialmente per ciascun mese estrarre 15 campioni eh, scelti tra un mese e scelti tra un certo insieme di date e poi questi qui avranno, eh, dovranno essere usati diciamo così nel, nella ricorsione quindi a me serve in questo caso semplicemente fare eh, non necessariamente elaborare questo campo date no? lo potrei sicuramente fare ma eh, mi conviene leggere dal database solamente i dati che mi servono quindi io potrei fare la mia interrogazione Innanzitutto eh, verificando che il mese sia quello che voglio e il giorno sia minore di 15, per esempio. E poi a me interessa solamente sapere il giorno eh, nel, mia, eh, nel mio risultato, quindi avere dei, delle, delle caselle etichettate 1, 2, 3, 4, 5 e così via. Eh, e quindi questo lo posso fare direttamente usando le funzioni, come suggerisce anche Federico eh, nella chat, che dice io personalmente ho usato il comando SQL Month, no? per esempio. Cioè in, all'interno del, del linguaggio SQL ci sono già gli operatori per poter gestire in parte le date, quindi chiedere che il mese sia quello corretto significa eh, di fatto scrivere, eh, come dice eh, Federico, eh, Month. Di data si chiama data sì, data uguale punto interrogativo dove ovviamente il punto interrogativo sarà eh, passato eh, dalla e il giorno anche c'era sarà la, la funzione day se non sbaglio di data sarà minore o uguale a 15 e quindi restituisce eh, day data Se volete avere una visione d'insieme, basta che voi andate a cercare nella documentazione eh, MariaDB o MySQL Date Functions. Eccole qua. E vi dà le funzioni per manipolare le date, tra cui appunto day che rappresenta il giorno del mese, eh, month che più avanti rappresenta il mese minuto, eccetera, eccetera. Quindi questo, in questo caso eh, si può praticamente ele, mh, limitare l'elaborazione del, della data all'interno delle SQL, in modo che poi in Java essenzialmente abbiamo solamente questo valore qua lo chiamiamo che ne so, giorno e, e lavoriamo semplicemente col numero del giorno, è già un numero intero questo. Questa è la soluzione più semplice per questo esercizio. Poi come vi dicevo nella prossima lezione impareremo in Java a fare questo tipo di operazione quindi prendersi l'oggetto data in una forma più facilmente utilizzabile che non la classe date java classica um, ok prossima domanda eh, di Gaia che mi chiede quando nella ricorsione bisogna inserire un ciclo for eh, Nell'esercizio dei voti Nobel non lo utilizziamo. Allora, vai, quel ciclo for che inseriamo nella procedura ricorsiva ovviamente serve per generare eh, tutte, le possibili, tutte le possibili soluzioni del livello successivo. Allora, andiamo a vedere voti Nobel che cosa fa. Quindi andiamo a prenderci GitHub, TDP 2020, botti nobel soluzione e andiamo nel main eccolo qua allora cerco di ingrandire un po il testo e abbiamo questa pro procedura eh ricorsiva, privata, no? che cerca. Allora, questo, in questo caso noi abbiamo una ricorsione che ad ogni livello decide, genera due soluzioni possibili. Cioè la soluzione che si ottiene aggiungendo l'esame è la soluzione che si ottiene non aggiungendolo. Quindi in questo caso no, è come se fosse questo ciclo for che avesse due casi. Lo metto sì, lo metto no. Ma sono due blocchi diversi. Quindi all'interno di una chiamata ricorsiva io ne genero due diverse. Una in cui aggiungo l'elemento e faccio la chiamata ricorsiva sottostante, l'altra in cui non aggiungo l'elemento, e quindi però faccio comunque la chiamata ricorsiva per vedere che cosa succede, cercando di aggiungere, barra non aggiungere, eh, l'elemento successivo. Quindi in questo caso, poiché la ricorsione eh, ad ogni livello genera solamente due sottosoluzioni possibili, allora queste soluzioni sono state codificate direttamente nel codice, caso 1, caso 2. E quindi non è stato necessario diciamo, il ciclo for, altrimenti sarebbe stato un ciclo for che va da 0 a 1, dice lo prendo oppure non lo prendo, e, e, e se lo, no. quindi in questo caso stiamo eh, scegliendo man mano che scendiamo se prendere o non prendere quell'esame per il computo del, del mio punteggio massimo. Nell'altra soluzione direi che l'approccio era eh, diverso, vedete che nell'altra soluzione presentata eh, l'approccio è, è totalmente duale. Eh, e quindi mentre nella soluzione che era detta diciamo così, cerca 1 io eh, scendendo una ricorsione, ogni livello di ricorsione corrispondeva a un esame e quell'esame decido se prenderlo o no nell'altro caso invece ogni livello di ricorsione consiste in un esame che ho scelto quindi il primo esame da scegliere, il secondo esame da scegliere il terzo esame da, da scegliere, quindi ad ogni livello provo a scegliere tra tutti gli esami possibili che ho a disposizione, quindi in questo caso avrò meno livelli perché nel primo caso il, nella cerca 1 il numero di livelli è esattamente uguale al numero di esami totali, mentre invece nella cerca 2 il numero di livelli è il numero di esami che ci ho messo nel mio insieme, quindi ho meno livelli di ricorsione, ma in ciascun livello chiaramente ho il numero, eh, una, una, un numero di eh, sottosoluzioni generate che è pari al numero di esami totali meno il livello di cui sono, perché ci sono alcuni che sono già stati presi, quindi questo è molto più simile al... A quelli che abbiamo già fatto in precedenza. In realtà questa seconda soluzione, non so se ci avete fatto caso, fa del lavoro inutile, nel senso che se io ho provato a mettere esame 1 e poi esame 2 a livello e vado, diciamo, vado avanti nella ricorsione. Poi, quando tornerò al primo livello di ricorsione proverò a mettere esame 2 e dopo esame 2 proverò a mettere esame 1 e quindi in realtà lui mi calcola tutte le possibili combinazioni di esami, tenendo conto anche di tutti i possibili ordini diversi, quando in realtà per questo problema specifico non serve l'ordine. No? La soluzione con esame 1, esame 2, la soluzione con esame 2, esame 1 hanno esattamente lo stesso valore. Quindi in qualche modo questa soluzione potrebbe essere già facilmente diciamo così, migliorata cercando di non inserire degli esami, non, non provarli tutti, ma provare solamente quelli che vengono dopo nella sequenza, no? però non voglio portare fuori rispetto al ragionamento di cui mi aveva chiesto Gaia. Quindi eh, in questo caso abbiamo detto che nel caso 1 cerca 1, quindi ho due sottochiamate ricorsive, una metti oppure non metti, e allora in questo caso non è stato messo il, il ciclo for. Mm? Ehm... Ok, allora, prossima domanda, poi eventualmente se eh, vado in ordine, perché altrimenti rischio di perdermi, quindi se poi volete ritornare su alcuni punti che ho detto, lo facciamo volentieri. Ehm... Allora, dicevamo, l'esercizio voti Nobel, mi scrive Matteo, sono accorto che provando di inserire inizialmente 100 crediti, il programma funziona. Allora, proviamo a copiarla qui, così riusciamo a commentarla insieme. In seguito ho provato a inserire 20 crediti, scusa se ti correggo l'errore di grammatica, a inserire 20 crediti eh, e ha continuato a funzionare. Provando però in seguito a inserire un numero maggiore di 20, il programma non funziona, riporta nella ritesta come soluzione ottima con ottenuta inserendo 20 crediti. Allora, questo... Um, questo comportamento, non so ovviamente la risposta di quale sia il problema, bisognerebbe andare a cercarlo, però ciò che funziona, quello che succede è che ehm, tu, tu ehm, esegui all'interno della stessa interfaccia utente, lanci il programma, e gli chiedi di risolvere problemi diversi e a un certo punto lui si comporta in modo diverso eh, a seconda che tu gli richieda per la prima volta o per la seconda terza quarta volta. Allora questo è normalmente un sintomo del fatto che ci sono alcuni eh, alcuni dati che non sono stati correttamente ripuliti quindi se tu dici all'attivo appena l'ho acceso chiedo 100 e lui mi dà il risultato benissimo oppure l'attivo gli chiedo 20 poi gli chiedo 100 e, e, e il risultato di 100 non me lo dà giusto allora vuol dire che l'esecuzione diciamo così del, del 20 ha sporcato qualche dato che non è stato ripulito quindi bisogna fare attenzione non tanto alla procedura ricorsiva oh, pardon, alla procedura ricorsiva che magari lavora bene, poverina ma come viene richiamata. Quindi questa qua è, una, è un model, il costruttore lui regge gli esami, calcola sotto insieme il numero di crediti. Eh, parziale best soluzione, best soluzione uguale null, e c'è questo problema no? che vedete che quando io attivo uno calcolo nuovo sotto insieme, ritorno alla best soluzione. Best soluzione è stata messa a null quando ho, nel, qua nel, nell'inizializzazione delle variabili, quindi quando ho creato il model, quindi quando lo chiamo, chiamo questa funzione per la prima volta, best soluzione è null, e quindi la cerca 1, poverina, cercherà di mettere eh, la best soluzione. Poi se, lo, se richiamo calcolo sotto insieme una seconda volta, con un numero di crediti diverso, eh, lui ovviamente chiamerà la procedura ricorsiva, ma best soluzione non è stato ripulito, non è stato rimesso a null. E quindi, e così come best media, non è stata rimessa a zero. E quindi questa procedura ricorsiva, erroneamente, questo è un errore, un baco, sta confrontando la media col numero di voti, cioè col, scusate, col, col punteggio nuovo, di crediti, maggiore della media che aveva già ottenuto nell'iterazione precedente, nel calcolo precedente. Ovviamente è sbagliato, perché sta confrontando una cosa che non c'entra nulla. Quindi questo è un errore all'interno della funzione, diciamo così, di livello 0, no? di avvio della ricorsione, devo essere sicuro di ripulire tutte le strutture dati che ho usato nella ricorsione precedente. Quindi in questo caso la soluzione parziale, vedete che la sto ripulendo perché la, la ricreo da zero, però eh, gli esami è giusto che non li ripulisca, perché quelli sono, rimangono tali e quali, non vengono modificati, ma queste due variabili, best media e soluzione, Sarebbe più corretto non inizializzarle qua, ma inizializzarle qua dentro, prima della cerca. Allora a questo punto non dovrebbe più verificarsi quel problema che, che eh, Matteo ci ha segnalato. Quindi questo è un errore nel programma. Però ci valga anche un po' da lezione. Eh, se noi vediamo che il programma funziona la prima volta e se poi cerco di ripetere cambiando un po' i parametri, ripetelo più volte non funziona più, ma se lo spengo, lo riaccendo quindi lo chiudo, e lo riavvio, rifunziona vuol dire che tra un'esecuzione e l'altra sto eh, dimenticando di resettare o di reimpostare il valore giusto di alcune variabili quindi questo andremo a dirlo eh, a, a, a Tatiana e al borsista che stava facendo la soluzione di... No, scusate, questo è l'esercizio che ha fatto Alberto quindi diciamo ad Alberto eh, che questo dettaglio eh, gli era sfuggito Ok, grazie per debaggarci il, le soluzioni. Eh, a, a Maritati, che non so cosa, per cosa stia, eh, mi dice, mi provo a inserire un best media uguale a zero nel reset perché tiene esattamente la risposta che, eh, che ci ha dato. Sì, insomma era già scritta qua, giustamente. Non è solo best media, ma è anche best soluzione a questo punto, ma soprattutto best media, chiaramente. Dico anche best soluzione perché nel caso in cui la soluzione non esista, non venga trovata, allora è giusto che faccia un return null e non faccia un return della soluzione precedente. Quindi, ok. Ehm, per quanto riguarda il numero di giorni, l'altra domanda che mi fa sempre... Eh, a qualcosa. e In merito alla domanda di Gaia, per quanto riguarda il numero di giorni, è possibile anche contare con un count fino a 15, dato che i giorni sono in ordine. Non con il count, cioè noi vogliamo fare una select, quella là di prima insomma, e tu mi dici guarda io non voglio vincolare il giorno dall'1 al 15, ma voglio dire dammi tutti e dammi solamente i primi 15. Questo sicuramente si può fare. Eh, allora, se io facessi una query di questo genere, così mi darebbe tutti i giorni di quel mese. No? Eh, ovviamente non è solamente select date, ma le altre informazioni no? eh, che mi servono. Que qui mi dà tutto il mese. Io voglio, voglio solamente i primi 15, allora posso usare l'istruzione limit eh, di, eh, di SQL che riduce, taglia il numero di risultati che viene restituito. Quindi se a me non servono tutti, dico dammene solamente 10, dammene solamente 15. Dobbiamo eh, fare attenzione, se sono limit a 2, vediamo un po' se riusciamo a trovarla al volo. Eh, limit, nella sua documentazione. è un Peccato che non ci sia il motore di ricerca interno, ma eccolo qua. La funzione limit in SQL eh, si può usare in due modi, con un parametro oppure con due parametri. Eh, dove ci sono Quando gli, la, passi un numero intero n con limit, vengono restituite le prime n righe. Le prime n righe del risultato. Hm? Attenzione che lui ti dice eh, quali sono le prime righe, perché in realtà l'SQL ti può restituire qualunque l'insieme di righe corretto ma in qualunque ordine e allora dice guarda attenzione che tu dici stai dicendo le prime 15 righe ma non è detto che siano le prime 15 per ordine di data potrebbero essere ordinate al rovescio oppure per ordine di qualche altro valore no? è il database che decide quindi quando limitiamo la soluzione dobbiamo sempre ricordarci un criterio di ordinamento ad esempio data crescente allora a questo punto ho tutti i risultati, li metto nell'ordine che mi serve e, e estraggo solamente i primi 15 in questo caso. Non usate count nel senso di count eh, SQL perché count ti, ti direbbe quanti giorni ci sono, cioè non ti serve per, per contarlo. L'alternativa, questo è un, è un modo, no? faccio in modo che la query mi restituisca solamente 15, eh, su, 15 risultati. L'alternativa, ma che però un po piace un po' meno, è di dire ma sì, ma chi se frega, cioè dammeli tutti, però ovviamente ordinati, e poi in Java, eh, nel mio while, anziché fare un while, normalmente avevo resultset.next, no? li andavo a estrarre, eh, farò, aggiungerò qua un contatore, e dopo che ho aggiunto l'elemento che se count, incremento il contatore forse era questa no, la soluzione che avevo in mente se count è già arrivato a 15 esci dal, dal ciclo dal ciclo while altrimenti continua ad andare avanti a, a estrarre getint eccetera eccetera i vari valori questo mh, sicuramente funziona anche lui è un pochino meno leggibile perché sto facendo pasticcio qua col contatore, sto facendo una query che mi dà magari 30 risultati e ne leggo solamente i primi 15, tanto vale a dire al database dammi solamente i primi 15. Quindi il risultato finale è lo stesso. Nel secondo caso sto facendo fare un pochino più di lavoro al database e mi faccio generare un insieme di risultati, un result set sovrabbondante. E poi ne prendo solamente alcuni. Non è questo grosso differenza di efficienza, però se dico, eh, ricordiamoci che il database ha un mestiere da fare: fare le query. Allora facciamolo lavorare. Facciamo lavorare per quello che è capace di fare. Eh, io sono dell'idea che se un'operazione di filtraggio dati, confronto, ordinamento, eccetera, me la fa già il database, è tutto lavoro che io risparmio. E lui sarà, sarà sicuramente più efficiente a fare quello rispetto a quanto posso essere io. Quindi dal punto di vista dell'efficienza, eh, non usiamo il database come una, cosa, una tabella stupida in cui devo semplicemente prendere i dati e poi tutte le elaborazioni me le faccio io in Java. Io avrò delle elaborazioni che posso fare in Java, altre che posso fare nel database, troverò la combinazione migliore. Però se c'è del lavoro che può, fare, può già fare il database, glielo faccio fare. Eh, però in questo caso la differenza di efficienza è minima. Eh, io giocherei molto di più sulla, differ sulla, sulla differenza di chiarezza. Cioè queste, queste cose qui, oppure un ciclo for, analogo, eccetera, eccetera, eh, sono, complicano il programma, eh, sono quattro istruzioni, per carità, però sono quattro istruzioni che se, se posso toglierle è meglio e eh, il programma è più chiaro, è più diretto in certo senso, questo 15 w, questo 15 w che cos'è, da dove arriva, questo contatore che cos'è, ricordiamoci attenzione di eccetera. sono piccole cose che ci distraggono in certo senso, no? quindi è vero che dobbiamo contare l'efficienza, quindi magari il database è più veloce a fare questo, oppure sono più veloce io, non lo so, saranno microsecondi di differenza, ma di sicuro il mio tempo, come programmatore di scrivere queste istruzioni e magari di se ho fatto degli errori vale di più che non il tempo di esecuzione del programma per queste cose quindi eh, cerchiamo di mh, puntare sempre alla soluzione più pulita e possibilmente più semplice quindi questo è anche per rispondere eh, alla domanda di Matteo che mi diceva ma lo posso fare in Java, lo posso fare in SQL che cosa è meglio in questo caso questo mi sembra molto più facile, semplice da leggere, semplice da mantenere, eccetera, eccetera. Poi ovviamente se questo limite fosse eh, variabile, ovviamente anche qua possiamo mettere un punto interrogativo e passarlo come secondo parametro, Questa eh, sono un'istruzione SQL in più. Sono queste eh, istruzioni che non piacciono tanto a chi insegna il corso di base di dati, perché sono istruzioni totalmente non relazionali, no? non, non, non si basano sul modello, eh, sull'algebra relazionale, perché là si lavora con insiemi, qui quando fai la limitazione, eh, invece non stai prendendo, Prendendo insieme, pensando a una sequenza di elementi, però in campo pratico sono molto utili. Ecco, L'altra cosa, eh, già che parliamo del limite, eh, normalmente si usa anche con due parametri, in cui io posso estrarre 15 elementi a partire dal decimo, a partire dal quindicesimo. Quindi, se volessi prendere non i primi 15 ma i secondi 15, basterà che facessi eh, limit 15,15. 15. Mm. Oppure viceversa, 15 offset 15, che mi dice prende tot a partire da questo punto di partenza. Quindi può, può servire eventualmente se uno deve, ad esempio, far vedere dei risultati per blocchi, primo blocco, secondo blocco, terzo blocco, e ogni volta mi, faccio, mi estraggo i dati che mi servono limitandoli a una certa fetta di dati. Vabbè, già che c'eravamo ne abbiamo parlato. Allora, Lorenzo mi chiede sempre relativamente alle date se, se possiamo usare il metodo get, data.getMonth eh, seppur deprecato quindi eh, evidentemente nella, nella libreria java.util.date eh, vedete che questo oggetto qui ha un metodo getMonth eh, però la documentazione vi dice che è deprecato eh, questo ha un motivo, no? è deprecato perché in alcuni casi particolari questi metodi non funzionano correttamente. No? Sono, eh, sono stati introdotti nella Java 1.1, quindi una roba che probabilmente voi non avete ancora nato, o giù di lì, ehm, e hanno subito mostrato una serie di problemi. Questi metodi, per cui è ovvio che lo possiamo usare. Eh, hanno deprecato quel metodo dicendo non usatelo ma non, non hanno ancora avuto il coraggio di cancellarlo cioè una versione di Java Futura potrebbe scomparire ma non l'hanno ancora fatto scomparire perché ovviamente c'è moltissimo codice che lo usa eh, quindi tecnicamente lo possiamo usare estrae effettivamente il, il mail bisogna solo fare attenzione se non ricordo male perché ti restituisce un numero tra 0 e 11 non tra 1 e 12 ecco, non, non sono sicurissimo bisogna, però verificatelo quindi bisogna fare attenzione a più 1-1 rispetto al numero del mese. Eh, però, come vi dicevo, eh, se aspettiamo la prossima lezione vi, vi racconto una libreria che è sempre nella libreria standard Java, cioè anziché java.util è eh, java.time, eh, che contiene delle classi che non sono deprecate e che in realtà poi permettono di fare queste operazioni in modo molto migliore. Eh, quindi per il momento no, finalizzato al laboratorio 6 estraete il mese o il giorno come intero oppure usate tranquillamente l'oggetto date eh, sull'oggetto date è quasi impossibile fare delle elaborazioni però dei calcoli cioè, del tipo qual è il giorno prima qual è il giorno dopo no? sono abbastanza complessi mentre invece con le nuove classi che studieremo eh, invece diventa molto più semplice eh. Federico mi dice questo, mi dice guarda che io ho salvato la lista di tutto il mese no? ho detto ma già che c'ero, mi chiedi marzo e estrago tutti i marzo, tanto sono 30 e poi alla fine uso solamente i primi 15 è un errore? no, certo che no, no? Eh, nel senso che stai leggendo e memorizzando 30 elementi e poi l'importante è che usi solamente i primi 15 che ti servono. Probabilmente ti costava meno leggere tutti e 30 che non porti il problema di come fare a leggere solamente i primi 15. Sono lì, li leggo, arriviamo da primi esercizi in cui leggevamo dizionari di so, 700.000 righe in, in, in frazioni di secondo e quindi non ci spaventiamo a leggere 30 elementi, no? di sicuro. E quindi... Eh, non ci vedo nulla contrario. Adesso se tu avessi letto tutti i mesi di tutte le città, di tutti gli anni, allora uno dice, beh, mi sembra un po' esagerato dover caricare su tutto per avere 15 elementi. Però leggere l'intero mese, anziché la prima quindicina, ehm, non mi crea nessun disturbo ecco, <ride> da questo punto di vista. Eh, hai fatto una scelta del tipo, prendi una soluzione più semplice, quindi non mi pongo questi problemi, dove sono questi qua del, del limite che invece altri si sono posti, ovviamente poi però quando nel model faccio la ricorsione andrò a fare attenzione a considerare solamente i primi 15 giorni. Quindi va benissimo. Eh, all'esame, ma nella vita anche, ecco, nel senso che non è che all'esame dovete far, farmi piacere facendo una certa cosa piuttosto che un'altra, eh, la, la domanda che, che ci dobbiamo fare è dal punto di vista funzionale. È corretto? Cioè fa la cosa giusta? Cioè calcola il risultato giusto? Sì. Allora questo è già a posto. Dal punto di vista prestazionale, è un disastro? Cioè è molto più lento, molto più complicato, molto più contorto rispetto alla soluzione, a un'altra soluzione che potrebbe essere molto più efficiente? No. Se non è, allora, se funzionalmente è corretto e prestazionalmente non è un disastro, va bene. Poi c'è il terzo elemento, cioè il codice è chiaro, semplice, eh, non troppo contorto, che eh, è un elemento che serve diciamo così, più a voi che non all'esame, eh, propriamente detto, nel senso di riuscirà a, a anche a impostare soluzioni in modo che scrivendo codice che sia mantenibile, no, è chiaro e comprensibile. Eh, questo è più difficile anche più una questione di sensibilità, anche riuscire di, di esperienza per azzeccare il modo giusto di farlo. Eh, anche per questo no, eh, ricade sempre la solita risposta del tipo la soluzione, ma eh, io ho fatto una soluzione qualcun altro l'ha fatta molto diversa. Va bene, ciascuno di noi trova magari dei compromessi diversi perché magari uno ha visto prima la soluzione, l'altro ha visto prima l'altra, ma entrambe possono portare al risultato. Quindi eh, è assolutamente normale avere approcci diversi, e di sicuro io non vado a considerare un errore una soluzione che funziona e dal punto di vista prestazionale è grosso modo... Eh, è equivalente, non ha, non ha grosse penalità eh, in più rispetto all'altra, è quasi indistinguibile, hm? quindi assolutamente. Ci abituiamo a verificare se un programma rispetta delle specifiche. Hm? Um, Enrico, preoccupato degli errori del database, ovviamente, e, e questa in realtà è una preoccupazione legittima, reale. Dovremmo gestire particolari errori nel database. In questo caso, purtroppo, era capitato che eh, alcuni giorni, in alcuni giorni del calendario, e proprio per sfiga, nel, primo, nel giorno 1 di qualche mese, mancasse la, la rilevazione no? dei dati meteo, eh, perché questi non c'erano nel, nel database di partenza. Eh, allora, eh, in, la risposta dovrebbe essere sì, cioè nel senso che io... Eh, normalmente non posso mai dare per scontato che i dati che mi arrivano siano perfetti. E quindi può esserci sempre qualche... Allora, se lo vedo, me ne accorgo, cerco di gestirlo in qualche modo. Uh, gestirlo può voler dire tante cose, nel senso che può voler dire che se ne manca il numero 1, manca il dato del primo del mese, allora quel mese lì non lo elaboro, fine. Eh, tu mi hai chiesto qui i primi 15 giorni, questo mese il dato non ce l'ho, e quindi quando tu mi chiedi aprile, e io ti dico no, non si può. Perché mi mancano i dati? Punto. E questa è una risposta legittima, no? Nel senso che il testo dell'esercizio non diceva cosa fare quando ehm, dovesse mancare qualche dato. Oppure un altro può dire, ma allora manca l'uno, io faccio, prendo i giorni tra il 2 e il 16. Sono sempre 15 giorni, mi dice i primi 15 giorni del mese, io li interpreto come i primi 15 giorni che ci sono nel database. Oppure un altro potrebbe dire, no, ma io faccio solamente dal 2 al 14. No, scusate, dal 2 al 15, no? perché eh, manca l'uno e eh, i primi 15 giorni sono dall'1 al 15, non c'è l'uno, quindi faccio dal 2 al 15, saranno solamente 14, però è il meglio che riesco a fare. Quindi in questo caso stiamo gestendo, no? inventandoci come gestire l'errore in modi diversi. In questo caso tutti legittimi perché appunto la specifica non diceva, in nel caso in cui si verifichi questo, comportati in questo modo. Eh, quindi sono tutte soluzioni possibili, accettabili, per gestire questo tipo di errore la soluzione che non sarebbe accettabile è non accorgersi di nulla e generare delle eccezioni ecco il programma non dovrebbe mai riuscire a uscire con delle eccezioni perché magari per cerco di leggere il quindicesimo elemento di un array e in realtà ce ne sono solo 14 perché nel database ne ho 14 allora questo dovremmo cercare di evitare con buon senso nel senso che se se noi ci cominciassimo a pensare tutti i possibili errori che ci possono essere nei dati Veramente non finiamo più, cioè se aumentiamo il livello di paranoia, da, da paranoia a livello verde, giallo, rosso, arancio eccetera, eh, allora ci chiediamo, allora magari se è solo un giorno sì, un giorno no, non tutti i mesi o cose di questo genere, allora eh, dovremmo costruire una serie di, di, di controlli talmente ramificata eh, che poi il programma diventa eh, diciamo così, troppo concentrato su quello, no? quindi eh, vediamo di gestire i, le anomalie più frequenti, soprattutto eh, diciamo così, nel contesto di esame ma in generale quando uno approccia un nuovo esercizio spendiamo un po' di tempo a fare amicizia col database di no? vedere, proviamo a fare delle query, vediamo a mano proviamo a guardare dei dati, come sono, eccetera eh, in modo da poterli vedere e capire se ci sono dei buchi o delle particolarità di cui dobbiamo tenere conto voi tenete conto, all'esame noi cerchiamo di darvi già delle cose predigerite, ma nel mondo reale c'è proprio un'operazione no? che viene fatta, che prende il nome di data cleaning, cioè pulizia dei dati in cui tu prendi dei dati grezzi e prima di applicarsi a qualunque tipo di algoritmo, li prendi, li pulisci, vedi se sono gli elementi mancanti, se ci sono dei duplicati, se, sono, se ci sono dei valori palesemente errati, eccetera, eccetera, e, e costruisci un database di lavoro su cui puoi far girare gli algoritmi, che è già stato ripulito da un passaggio precedente che è semi-manuale e, e invece in parte assistito da, da dei tool, eccetera. Mm. Eh, però sì, è, è possibile che possano mancare dei dati in modo spot all'interno di una base dati e quindi dobbiamo gestire questo caso cercando di ricondurre il comportamento dell'applicazione a una qualche gestione dell'errore, anche se non, eh, appunto, se non è specificato qual, come gestire l'errore, siete liberi voi di farlo, essenzialmente, di scegliere come gestirlo. domande? Sì, Paolo. Eh... Allora, la domanda di Paolo è ovviamente la classica domanda a cui è, è difficilissimo rispondere, eh, che mi dice, guarda, a me il programma a volte funziona, a volte no, mm? eh, che è questa, no? dice, ricerca nel primo momento non mi dà problemi, ma se provo a rifarla su un altro mese mi cresce l'esecuzione. Allora, innanzitutto... Eh, Concentriamoci, ovviamente senza avere il codice è impossibile rispondere. Rifarla. Rifarla vuol dire che io all'interno dello stesso programma cambio mese e gli dico cerca, oppure chiudo il programma, lo riavvio e lo faccio partire su un altro mese. Sono due cose molto diverse perché se l'errore lo verifico quando faccio per la, vo, per la seconda volta una ricerca all'interno del suo programma, allora andrei a ricercare i problemi di dati che sono rimasti sporchi dall'esecuzione precedente. Potrebbe essere. Eh, quindi quando eh, riavvio la ricerca una seconda volta, parto con delle strutture dati che non sono nella condizione eh, pulita per poter iniziare la ricorsione. Questo potrebbe essere un caso. Oppure magari, ho per, per sbaglio, ho cancellato qualche cosa, ho no? cancellato la, link, la lista degli esami Sbaglio, quindi andrei a cercare ehm, questi, questi comportamenti. Quindi l'avvio e la chiusura della ricorsione se lasciano le cose pulite, eh, mi crescia di nuovo, non vuol dire niente, no? eh, nel senso che eh, cosa vuol dire? Genera un'eccezione. Qual è questa eccezione? In quale riga di programma? Perché il programma non muore, non scompare semplicemente dal desktop. No? Quando se muore, eh, normalmente all'interno di JavaFX, eh, JavaFX fa il possibile per riuscire a mantenere la finestra viva, anche se i metodi che richiamiamo generano eccezioni, ci logga l'eccezione nella console e mantiene la finestra viva. Eh, oppure, eh, quindi questo potrebbe essere, il programma si interrompe o genera un'eccezione, allora andiamo a leggere qual è l'eccezione. Oppure il programma si blocca. Cioè io clicco su ser, cerca e lui non mi dà, non mi dà la, la soluzione. Eh, o perché è troppo lento, o perché però magari dici, un attimo prima ha funzionato, adesso cambio mese e non funziona più perché eh, può darsi che anche lì probabilmente ci sia eh, un loop in cui i dati sono sporchi, per cui provo lì a buttare un'ipotesi, no? Tu hai letto 15 giorni, poi cambi mese, leggi altri 15 giorni, però anziché sostituire i precedenti li aggiungi in fondo. Magari non è così, ecco, è un'idea così che possibile. Allora a questo punto quando lo passa la ricorsione, la ricorsione poverina si vede 30 giorni anziché 15, per un errorino banale di gestione dei dati. Allora in questo caso questa ricorsione ci metterà un miliardo di anni eh, a riuscire a eseguire, no, a eseguire 2 alla 30 iterazioni, no un miliardo è troppo però eh, per capirci, e allora la, il tuo programma ti sembra bloccato quando premi eh, crash, quando premi ricerca. Quindi la prima cosa è cercare di... Capire gli errori è un lavoro da detective. No? Detective alla Sherlock Holmes eh, prima fa un'ipotesi e poi cerca di verificare quell'ipotesi. Allora, prima di tutto bisogna capire: eh, il primo passo no, del, del debugging è riuscire a riprodurre, è la, la, capire la riproducibilità dell'errore. Riproducibilità. Cioè, quando si verifica? Io riesco eh, a causare l'errore? Allora, dimmi qual è la sequenza di passi che fai per generare l'errore. Avvio il programma, scelgo aprile, clicco cerca. Oppure, no? Così no? Allora devo avviare il programma, cerco marzo, clicco cerca, poi cer scelgo aprile e clicco cerca di nuovo. Ok? Allora quello eh, cresce in modo sistematico. Eh, e ma... Se con marzo e aprile oppure se fosse marzo e giugno invece funziona quindi c'è qualcosa di speciale in aprile cui magari mancava l'uno il problema di prima oppure funziona cioè va in palla sempre genera un errore sempre quando faccio la seconda ricerca quindi queste sono le prime cose che dobbiamo chiederci no? provare a cercare di capire qual è il meccanismo di errore dopodiché eh, dobbiamo eh, capire qual è il punto esatto il punto esatto e la causa, è il sintomo dell'errore. La causa è troppo facile se ce la dicesse il programma. Quindi il sintomo può essere, eh, diciamo così, un eh, loop infinito, quindi no, non ricorsione troppo profonda. Oppure una banalissima null pointer exception. È una figata quando riusciamo a trovare un null pointer exception, vuol dire già dire che in quell'istruzione lì c'è un null. Siamo cioè fortunatissimi perché vuol dire che me, ci dice già in quale riga o qual è la variabile no, a cui dobbiamo fare attenzione, allora dobbiamo chiederci perché quella variabile maledetta non ha il valore. Eh, se fossero tutti così gli errori li, li risolveremo facilmente. Magari ce ne sono tanti di quelli, ma quelli sono velocissimi da risolvere. E ce ne sono altri invece che sono un pochino più, po più difficili eh, da comprendere. Allora, una volta che abbiamo trovato queste due cose, che sono di fatto analizzare, sperimentare un po' col programma, eh, fare delle ipotesi. Secondo me. Uh, che ne so, secondo me il programma non, uh, a questo punto non ha il valore giusto di questa collection. E quindi, se non avesse il valore giusto, è, giusto, è, è ovvio che poi dopo ha il comportamento errato. E allora a quel punto ci mettiamo o un breakpoint in modalità debug oppure una uh, print line uh, per vedere il valore di quella uh, variabile che ipotizziamo sia la causa del malfunzionamento. Eseguiamo il programma e ci dice subito, possiamo subito osservare se quell'ipotesi che abbiamo fatto è corretta oppure no. Allora, se l'ipotesi è corretta, allora a questo punto eh, va, eh, trova la soluzione. Cioè come correggerla. Non ha un valore sbagliato, ci sono 30 elementi, elementi anziché 15. Oh maledizione, quando l'ho creata non ho cancellato quelli di prima. Allora vado su, li cancello, fine. Hai risolto. Eh, l'ipotesi errata, da un lato è frustrante perché vuol dire che devo cercare altrove. Ma cercare altrove vuol, vuol dire due cose. Uno, che devi continuare a cercare, quindi non ho ancora trovato la soluzione. Ma due, che c'è una parte di programma che è, è giusta. Quindi vuol dire che tutta la parte di programma che eh, calcola quella variabile, non la devo guardare perché è giusta, perché funziona. Quando io ho ipotizzato che questa variabile qui è sbagliata, vedo che è giusta, allora tutta la parte del programma che calcola quella variabile, di conseguenza farà la cosa giusta. E quindi l'errore lo devo cercare altrove. E vado avanti così, quindi per esclusione in qualche modo, cercando sempre di, di verificare le mie ipotesi. No? Non fate mai l'errore di guardare il codice e dire, secondo me l'errore è lì. E cominciate a pacioccare, a modificare quella riga di codice, Poi magari l'errore è tutta un'altra parte. Io ho visto persone giocarsi interi esami facendo così. No? Che andavano a modificare, aggiungere, costruire una cosa e poi alla fine, semplicemente leggendo l'eccezione, c'era un errore di sintassi nella query SQL, magari mancava uno spazio, magari mancava una parentesi tonda, mancava un apice nell'interrogazione, che era avvenuta 20 istruzioni prima. Ma allora, anziché guardare, sono convinti, sono fissati che l'errore fosse altrove, nella parte magari algoritmi algoritmicamente più complicata. Ehm. Eh, e, e quindi si concentrano su quella parte che per loro era più difficile quando in realtà l'errore e il malfunzionamento erano una parte relativamente facile no? del programma. Quindi non diamo nulla per scontato, come tutti i detective non facciamoci ingannare da quella che è la nostra prima impressione di chi sia l'assassino, ma dobbiamo proprio andare a cercare in modo sistematico. Poi, eh, ovviamente... Eh, Paolo, non ti liquido così, nel senso che se poi hai bisogno, magari mi mandi un link eh, su Telegram della, de, del repository su cui c'è il tuo progetto e lo possiamo guardare insieme. Però fate attenzione quando chiedete aiuto, siate precisi anche voi, perché altrimenti uno dice il programma non funziona e io che faccio? Posso darti una pacca sulla spalla mi dispiace, ma <ride> eh, diventa difficile aiutarvi, no? Allora, eh, no, no, non solo con te ovviamente, no? Ma, ne approfitto eh, per ribadire la cosa. Allora, invece c'è una domanda di Matteo che mi dice, eh, arriverà un momento in cui arriveremo a gestire interfacce di utenti dinamiche, eh, cioè selezioniamo input da certi dati e poi generiamo un un'altra interfaccia che secondo i casi inseriti nella prima interfaccia ne crea un'altra con elementi diversi e così via. Allora, no, Nel corso non, non, non arriviamo a fare queste cose perché ci vogliamo concentrare di più sull'aspetto eh, algoritmico che non sull'aspetto diciamo così della grafica, ma non è molto difficile, no? nel senso che noi possiamo eh, come dici tu, scrivere più file XML e richiamare un l'altro, assolutamente sì, nel senso che tu puoi a un certo punto creare, eh, nuove, eh, puoi creare nuove scene a partire da da, eh, da diversi fxml ciascuna scena avrà il suo controller e quindi anziché crearle solamente nel main queste scene le crei dentro il controller, crea un'altra scena la sua, a sua volta si porta dietro una classe controller che gestirà quei vari elementi e questa scena la puoi mettere all'interno di una nuova finestra quindi crei un nuovo stage eh, oppure all'interno di, di, di un contenitore, che ne so, una, un anchor pane, eh, ad esempio, dell delle, della finestra attuale. Perché quando tu crei, leggi con, con eh, l'FXML reader, leggi un file FXML, ti dà un nodo radice, no? Un root node. Noi questo nodo radice di solito lo appiccichiamo direttamente alla scena. Però questo nodo radice potrebbe essere appiccicato come figlio di un qualunque altro contenitore. Quindi tu puoi avere un'interfaccia in cui c'è un contenitore vuoto e dentro questo ci vai a riempire dei pezzi fatti da FXML. O così come nessuno ti vieta di creare ed aggiungere nuovi nodi direttamente da codice Java. Perché alla fine... Eh, i nodi sono oggetti java quindi quando fai new, new, new vuoi fare new hbox new vbox, java.fx .controls .nome del nodo eh, e li puoi agganciare uno all'altro con, eh, con le proprietà se non sbaglio si chiama children, che è una collection per cui dato da un elemento lo aggiungi alla lista dei figli quindi questo si può fare non, non, è, non è difficile è molto noioso, ovviamente, come tutto ciò che ha a che fare con la grafica, perché tanti, tanti piccoli passettini per mettere insieme le cose. Io quello che ho notato è che per chi fa, che ha scelto di fare le tesine, diciamo così, la prova finale di programmazione, eh, quasi tutti hanno fatto un'interfaccia no, che richiamano più, più finestre, più pannelli, ma nessuno mai ha fatto delle domande su questo, quindi direi che tutti l'hanno trovato abbastanza semplice col meccanismo dell'fxml e delle nuove finestre che vengono richiamate a vicenda Poi magari scrivono in italiano aggiungere ok Altri spunti, altre domande? Ok va bene, direi allora a questo punto abbiamo un po' esaurito forse gli argomenti di cui parlare, eh, come sempre se avete altri dubbi, altre domande abbiamo Telegram apposta, quindi sentitevi liberi senza, senza vergogna, nel senso che il problema di uno potrebbe essere lo stesso problema di qualcun altro di cui non se ne è ancora accorto e è utile anche così come facevamo qua sulla chat eh, discutere più ampiamente sul gruppo io una cosa lo risolto in un modo tu l'hai risolto in un modo diverso no? fa bene a tutti riuscire a confrontarsi no? quindi oltre ovviamente a poter avere diciamo, una, una risposta puntuale se fate delle domande ma anche semplicemente condividere e discutere tra di voi eh, è un buon modo per aiutarsi a tenere il passo no? perché io immagino che sarà difficile per voi come lo è per noi riuscire a tenere il ritmo richiede una forza di volontà in un un'organizzazione maggiore rispetto al solito e quindi cerchiamo di usare tutti gli strumenti possibili no, per, per aiutarci ad andare avanti. Io in questo momento eh, ho, non vi nascondo che ho, dei, ho dei, dei dubbi, nel senso che non ho idea no, se eh, voi stiate riuscendo a seguire bene il corso, eh, a fare gli esercizi, diciamo così, ad apprendere gli argomenti in modo da arrivare ben preparati all'esame. Cosa che normalmente vedendo le persone in aula, guardando quanto c'erano diciamo, espressioni più o meno stranulate, oppure quanto più o meno esercizi in laboratorio ve la cavavate o no, riuscivamo un pochino a avere anche il polso dell'evoluzione. In questo caso è molto più difficile. Eh, io spero che diciamo così, ce la facciate o perlomeno che le informazioni, il materiale che vi stiamo dando sia sufficiente, ma se no veramente fatevi sentire se ci sono delle, delle difficoltà o se vi rendete conto. Che, che, che, che vi manca qualche passaggio, se vi manca qualche informazione qualche tipo di supporto eh, quello che probabilmente vi accorgerete è che la maggior parte questo è un po' un problema di questo corso, la maggior parte delle carenze arrivano da lontano eh, nel senso che normalmente le persone che trovano difficoltà a seguire e poi a superare questo esame è perché a monte mh, non sapevano eh, non, sa, non sapevano cavare a programmare, cioè uno che fallisce l'esame molto probabilmente avrebbe sbagliato anche l'esercizio 1 del laboratorio eh? tanto per capirci quindi i problemi arrivano da, da, da monte però come sempre io mi, mi raccomando sempre no, a voi di, di cercare di, di reagire informare, eh, chiedere, informare condividere, lamentarvi liberamente non c'è problema no? Cerchiamo. io poi per la settimana prossima quando ci vedremo spero o tra due, no? spero di riuscire a darvi anche qualche informazione in più, via via, diciamo così, che diventano più precise sull'esame, che per il momento, come dicevo, è ancora abbastanza buio. Ci sarà poi il primo maggio, ma non ci impatta le lezioni, perché è di venerdì e noi siamo, diciamo così, formalmente nella prima metà della settimana, eh, martedì e mercoledì, e quindi non avremo più altre interruzioni o intoppi fino alla fine del corso. Va bene. Non sono comparse altre domande, quindi vuol dire che voi siete o affamati o soddisfatti. A me va bene entrambe le cose. Vi saluto fino alla settimana prossima e ci sentiamo sul canale Telegram. Grazie a tutti. Registrati.